Questo piccolo prete siciliano, così veniva spesso apostrofato dai suoi contemporanei, è Luigi Sturso, che nasce appunto a Caltagirone, e ehm, piccolo lui, piccolo il centro, lontana la Sicilia, ma al tempo stesso Sturso diventa uno dei protagonisti del pensiero politico e della vita politica del Novecento. La sua tenacia con cui ha portato, ha traghettato il mondo cattolico che in Italia era distante, lontano dalla politica, lo ha portato a diventare protagonista, è un'impresa un eh, meritoria, straordinaria, che eh, indicano appunto la forza d'animo, l'intelligenza e la lungimiranza di questo sacerdote siciliano.